E buongiorno, mondo! Sì, lo so, sono le nove e mezza e non vi abbiamo ancora salutato e non vi abbiamo detto neanche cosa stiamo facendo. Guardate, là, il mare. Siamo in questa super ripida discesa. Infatti, abbiamo le bici a mano perché queste bici qua, i freni. Mm, mm, eh, come sono i freni di queste bici? Non ci sono! Non ci sono i freni di queste bici. Quindi, è meglio farsela con calma perché guardate un po' lì com'è la salita faticosa. Vabbè, andiamo a goderci un po' il mare, ma come vi dicevo sono le 9 e mezza, siamo svegli comunque dalle 7 e mezza, ma avevo un leggero mal di testa, anzi un forte mal di testa e quindi non ho nessuna voglia di fare delle riprese, ma adesso ci siamo, siamo in bomba, abbiamo preso un brufen e ripartiamo di slancio come i vecchietti acciaccati ed ecco il mare! Oggi è la seconda volta che vi parlo nella stessa posizione, sulla stessa ciclovia, con le stesse biciclette, siamo forse solo cambiati di abito, ma perché effettivamente non abbiamo fatto granché da raccontarvi, siamo stati in spiaggia, laggiù, spiagge libere, e poi siamo tornati al camper, abbiamo fatto la lavatrice, abbiamo mangiato, ci siamo rilassati, abbiamo letto un po' di libri sui nostri Kindle e, e niente, adesso stiamo andando a vedere il Trabocco, che si chiama Trabocco? Eh. Le morge. trabocco le morce e niente tra poco ve lo facciamo vedere a dopo ecco a voi Simona impegnata nel suo viaggio sulla ciclovia dei trabocchi arriverà fino a Pescara con la bicicletta <ride> da passeggio ce la farà senza neanche una borraccia, con uno un zaino in spalla e tanta buona volontà a percorrere tutta la cifra dei trabocchi <ride> o arriverà solo il trabocco delle murge, giusto? Sì. Morge. Morge, morge. Ci siamo quasi. stiamo salendo sul trabocco e la Simo ha paura del ponte perché è un po' ballerino e siamo sull'acqua e non ve lo dico eh, lei non è capace da nuotare secondo me è una festa privata anche se no e chi l'avrebbe mai detto che saremmo stati stupati ad una festa sul trabocco? ci siamo imbucati in una festa privata esatto. sul Probosimo. Siamo tutti un, uh, con un tasso alcolemico altissimo, Ballissimo. ma questo uh, rende, diciamo, il party uh, leggermente più interessante. Allora Cosa sono i trabocchi? Eh, Puoi per favore fare una panoramica sul trabocco eh, ecco, allora, ecco il trabocco e la festa vedi, sul trabocco Ti ringrazio il, tra il trabocco in sé si trova sul mare Ma è vabbè, collegato vabbè. alla terra attraverso una, uno scorri... è eh, una passatoia esatto. Suggerisco io Il trabocco è stato costruito dai tanti antichi, direi alla fine dell'ottocento dai contadini eh, perché eh, per sostentarsi fondamentalmente, per riuscire a sopperire le proprie mancanze terrene rispetto eh, insomma per riuscire a pescare a mangiarsi no, un po' meglio mangia un po' meglio ma non la pesca con la bilancia diciamo oh tipo la bilancia c è, c è, c è, c è. ma che cazzo di guida la cosa meravigliosa qual è è che adesso eh, nei nostri tempi di consumi consumistici <ride> cos'è successo? che tutti i trabocchi sono diventati praticamente dei ristoranti a 5 stelle ma la particolarità quindi tu vai a mangiare vai a mangiare, spendi un botto di soldi la particolarità di questo trabocco che ci ospita oggi è che invece è rimasto demaniale, quindi di proprietà del comune e viene affittato dai soci attraverso un piccolo contributo e attraverso, no, veramente, attraverso un piccolo contributo viene affittato dai soci e prenotato in maniera democratica. E quindi per cui noi oggi ci troviamo qui a, a godere di questo fantastico panorama e di questo. di questa oscillazione naturale. come non stava oscillando, mi sa che è il bicchiero. <ride> no, non stavo oscillando. Allora sono io. Vabbè comunque a Torino non potreste oscillare. Eh, ma io la sento l'oscillazione. Ma forse io no perché sono già la Puoi smettere di appoggiare. Puoi smettere di oscillare. Ma di di oscilla? Oscilla. Lui, lui è picchettato e non oscilla. Tu oscilli, io oscillo. <ride> tu oscilli? Ma tu non oscilli? oscilliamo tutti Io oscillo, ragazzi eh, ma non lo so. Se volete, siamo qui da se volete per provare ad oscillare venite. Allora considerate che da qui un tempo si pescava e non era il pescatore a pescare ma era l'agricoltore. Questa è la cosa che a me mi stupisce. Questa qui è semplicemente diciamo, un braccio, una continuazione dell'uomo di terra infatti è un artista magari. Ah. cioè non è, è l'uomo ah, di mare eh. che si avvicina alla terra, è l'uomo di terra che si espande è, è nel mare. allora lui è un ingegnere mh, meccanico e quindi oh, ha elaborato il sistema di pesca di questo trabocco eh, si sicuramente si illustrerà, sicuramente, si illustrerà come funziona quindi, Dai, che che la... ah boh è basilare cioè, abbiamo messo basilare. i vestiti sopra andiamo a vedere come funziona sicuramente ruotando questa sbarra allora qui ci potrebbero Ah, però invece le persone possono farlo anche ruotandolo la rete scende poi lo ruoti al contrario e poi risale quanto mi sta simpatica a me la gente di Torino allora eh, sì, o Torino di sangue. Torino-Piemonte. Questo è lui Torino di sangue, quindi mo' è... lui, il mio ragazzo. Guarda quanto è carino. No, no, non c'è vero. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ci stanno viziando e alcolizzando perché siamo no. passati dal rosè alla birra e non ne veniamo fuori, non ne veniamo fuori. Oh, io adesso la bici la porto a mano. Siamo noi, eh! <ride> siamo usciti dal Trabocco, ma la festa continua. Siamo in spiaggia. So che non state vedendo niente in questo video, perché è tutto buio. Stiamo tornando dal Trabocco, dove ci siamo imbucati alla festa, più che imbucati ci hanno invitato, ci hanno ospitato alla loro festa privata sul Trabocco, siamo stati più di due ore, no molto più di due ore, insieme a loro finita la festa sul Trabocco siamo stati in spiaggia con i ragazzi che ci hanno ospitato, è stata un'esperienza fantastica almeno per me, è stato bello Simo? Bellissima! vai vai vai, vai. mister lì la strana. ha paura la simo ha paura perché non si vede niente le ho detto quando siamo usciti dal camper prendiamo le luci della bici ma no tanto andiamo a farci un giro fino al trabocco e poi torniamo ceniamo e no e col cavolo stiamo tornando che è buio sono le otto e mezza otto e mezza sì. e, e niente dobbiamo ancora cenare siamo al ticci credo Brin. Brillano. dignitosamente brilli chi coglie la citazione sa quindi niente vi lasciamo pedaliamo e torniamo al campeggio ci oh, laviamo sì, e ci forse ci sentiamo domani o per la buonanotte di stasera comunque è stata una bella serata ciao ragazzi a dopo E non esiste prima e non esiste secondo esiste la tribù esistono i fratelli che più sono diversi e più sono fratelli ognuno ha la sua storia e le sue tradizioni ognuno il suo colore e le sue religioni ma il battito del cuore è lo stesso per tutti il musica la musica fa muovere tutti il battito del cuore è per tutti lo stesso la musica la musica il resto nel cesso è una tribù che The next day. e buongiorno mondo un saluto veloce veloce ci siamo svegliati abbiamo sistemato tutto il camper caricato quello che doveva caricare tavolini, sedie eccetera abbiamo pagato, abbiamo fatto colazione abbiamo salutato i nostri vicini di camper e adesso siamo all'Eurospin non so se si vede siamo all'Eurospin abbiamo fatto la spesa e andiamo a farci un giro a Punta Derci ma siamo già mezzi incasinati, perché? Perché fa caldo, siamo un po' sballottati ancora dalla serata di ieri che è stata bella e impegnativa. Quindi, quindi niente, a dopo, ciao. Mi sa che né ci vedete perché siamo contro luce, né ci sentirete perché c'è un vento della Madonna, ma noi ci proviamo lo stesso. Stiamo andando a piedi, e dico a piedi per colpa mia, perché caso più unico che raro la Simo voleva scaricare le bici dal camper ma io ho detto per fare un chilometro e due un chilometro e tre che abbiamo di camminata per arrivare là in fondo appunto a Derci a Derci non ne valeva la pena scaricare le bici dal camper e poi ricaricarle quindi ho deciso io di andare a piedi e, e niente cosa da dire? no il mio discolpa non ho niente da dire è tutta colpa mia sì. e comunque stiamo andando nell'ora che i dottori dicono camminate sotto il sole a mezzogiorno a puntaderci tranquilli che non succede niente potremmo stramazzare qua il suolo anche perché tutto bianco che riflette deserta deserto dei tartari tutto intorno è caldo meno male che il vento ci aiuta e ci rinfresca la mente A dopo! E dopo la breve ma super calda sosta a Punta Derci ci stiamo dirigendo a Termoli ma è luna passata quindi la fame si fa sentire, ci siamo fermati in questo parcheggio lungo la strada Adriatica a 9 km da Termoli e mangiamo, la Simo sta preparando qualcosa dentro, un'insalatina fresca e poi ripartiamo e parcheggiamo a Termoli e visitiamo la città a dopo. Ragazzi belli, siamo arrivati a Termoli, come potete vedere dalle nostre espressioni non siamo in formissima, ancora penso da ieri sera stiamo un po' battendo io lo stomaco, la Simo è un po' imbalordata, ma non pensiamo tanto per l'alcol, non so, magari qualcosa che abbiamo mangiato ci ha fatto male. Abbiamo parcheggiato il puffo lì, in quel parcheggio che è il parcheggio del cimitero, non ci piace tantissimo, infatti questa sera... Non dormiremo qua, ci sposteremo a Civita, no? Civita, Campo Marano, una cosa del genere, il paese dei graffiti sui muri, ma adesso andiamo a vedere Termoli e poi scappiamo. E speriamo di star meglio. Appena le 6 ovvero le 18 come vedete continuiamo a non essere granché in forma abbiamo fatto il giro per Termoli a parte la parte del centro storico dove c'è il castello il borgo che si affaccia sul mare con i vicolini, il vicolo più stretto di Italia dicono non lo so E tutto quello che c'è intorno sembra un po' trasandato eh? non è che ci sia quel granché da vedere è anche parecchio sporco almeno la parte che abbiamo camminato noi Perciò confermiamo che ce ne andiamo a Civita Campomarano e dormiamo lì, magari c'è anche un po' più di fresco perché dovrebbe essere sui 700 metri, non lo so, comunque un po' più alto in quota. Vado. arrivati Civita Campo Marano e dico finalmente perché non so se avete visto la strada com'era tutta scassata c'era un pezzo con una frana quindi sterrato dove il camper quasi toccava sotto in alcuni punti e poi gli ultimi due chilometri ci sono degli strappi al 13% che in bicicletta fatico ma con questo bestione qua da 3200 kg eh, ho dovuto mettere la ridotta, tornare indietro un pochino e farla tutta, tutta con la ridotta. Ed è affaticato, c'è cioè il motore è super bollente. La Simo si è un po' cagata addosso Un po' tanto. Però guardate dove siamo arrivati. Guardate qua dove siamo arrivati. Eh? E domani per scendere dovremo prenderla molto, molto, molto, molto con calma perché quelle discese lì sono belle pericolose con quel mezzo se va lungo è un cazzo di casino di là c'è il castello se lo guardate lì e... e niente adesso ci rilassiamo lei si fuma una sigaretta perché ne ha di bisogno e... e basta stiamo un po' meglio tutti e due e non sappiamo ancora se farci un giro già adesso per vedere un attimo com'è la situazione o se rilassarci qua in questo bel tavolino, vista valle e poi vi faremo sapere. Ciao ragazzi!